Ciao ragazzi, sono in garage e proviamo a fare la modifica sul piano d'appoggio della pietra, il biscotto quello che Ora per iniziare abbiamo necessità di fare un foro di ingresso sul nostro piatto per poter utilizzare la roditrice, scusate.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 e dovremmo riuscire a entrare con la rodetrice. ok ci siamo non avendola mai usata faccio una prova nell'altra direzione e vediamo com'è wow c'è da tenere la bada lo taglia come fosse burro. Cerchiamo adesso più che altro di andare dritti, o meglio, d'andare in tondo più che dritti. direi che a parte una piccola pulita che adesso gli diamo ci siamo non ci sono vave non ha tagliente comunque un millimetro quindi insomma non ci passerei velocemente la mano contro perché insomma si, si, si rischierebbe di tagliarsi e adesso andiamo a montarlo finite le modifiche stasera lo proviamo Se finite le modifiche adesso vi dico cosa ho fatto intanto ci sono sei panetti è un diretto di circa 25 ore un po' meno 63% di rotazione e vabbè detto questo allora ho momentaneamente distanziato la resistenza con, dei, con due dadi M5, vi consiglio i M5, sono perfetti solo che questi non sono inox eh, vabbè adesso me li procuro inox e poi li sostituirò questo è l'alloggio una volta tagliato per il momento aspetto a fare il foro centrale perché voglio vedere come si comporta e niente nient'altro come vedete la resistenza ora è completamente esposta Ho preferito stare un po più largo tanto a livello di sostegno vi faccio vedere posizionando il biscotto ok viene sorratto senza problemi E eh, nulla se riesco faccio anche un video relativo alle temperature di riscaldamento eh, giusto da darvi due informazioni in più ciao ragazzi